Ciao a tutti ragazzi, qui è Porto Gamer che parla e benvenuti in un nuovo video. Oggi ragazzi ci troviamo in una location diversa, infatti siamo all'aeroporto internazionale di Napoli. La mia destinazione è attualmente Amsterdam, ragazzi, quindi andremo in Olanda. Staremo dal 19 dicembre fino al 22 dicembre. C'è stato un piccolissimo problema, ovviamente la sfiga ci attanaia sempre nella nostra vita ed è che hanno messo il lockdown totale, quindi fondamentalmente una zona rossa in tutta l'Olanda oggi. Cioè tipo parte da Oggi alle 5 di pomeriggio A breve saliamo sull'aereo Ci stiamo per imbarcare C'è un casino della Madonna perché sta partendo Un aereo dietro di me Siamo saliti finalmente sull'aereo Aspettiamo un attimo la partenza che dovrebbe essere In realtà tra una decina di minuti e poi ragazzi arriviamo ad Amsterdam, Gli farò qualche clip di aereo carine, quelle solite cose, no? La tratta Napoli-Amsterdam ragazzi dura circa 2 ore e 10, ma il volo è passato piuttosto velocemente ed è stato anche piuttosto confortevole, tra l'altro ero anche vicino al finestrino Allora ragazzi, appena arrivati, no, uh, appena scesi, l'aeroporto è molto carino, devo essere sincero, c'è cioè, un buon open space e uh, niente ora dobbiamo uscire vediamo un attimo che c'è Eh, sia un po' un tempo che insomma mm, 7 gradi però non fa freddissimo uh, il, il mio bagaglio non, non c'è ragazzi il mio bagaglio non, non arriva ragazzi finalmente è arrivata questa qui che vedete è, è la mia 2 1 aiuto ok ce l'abbiamo siamo usciti ora dall'aeroporto e stiamo aspettando il nostro transfer abbiamo avuto alcuni problemi a contattarlo però sta arrivando Dentro, allora, ragazzi, siamo finalmente entrati in stanza, quindi vi faccio un velocissimo room tour. Allora, uh, non direi di partire dal bagno, direi di partire più altro dalla stanza, che è veramente molto caratteristica. poi, Tra l'altro, è parco una cosa che io tra l'altro amo, vi faccio vedere velocemente la vista che c'è da qui. Siamo veramente nel centro di Amsterdam, quindi, mi ritengo piuttosto fortunato, anche se vabbè, la scelta, diciamo, non è stata casuale. Qui si sale sul, sul palco, broi, e si va qui, nella stanza superiore dove infatti dormirò io e, e Jenny, bella Jenny bella, Tra l'altro ragazzi, qui mi sono accorto che c'è tipo una porta che si è aperta da sul tetto Ma noi ci dobbiamo per forza salire, bravo, no, no, no dai Aspetta, oh attenzione, bravo, qua ti fai male? Ok, com'è? È, è stabile secondo te? No, non si può stare Ok, arrivo Così, no? Sì, metti i piedi sulla ringhiera, Esatto Vai Ok Esatto Mamma mia, fra. Gravatissimo <ride> Non cadere Però è molto figo Tra l'altro non credo dovremmo essere qui, però Insomma Ci Siamo fermati a mangiare un attimo Perché sono tipo le tre del pomeriggio E avrei un po' di fame In questo localino di dubbia provenienza Dubbissima provenienza Però è il tizio italiano Allora, siamo entrati nel Bulldog shop i miei amici sono voluti entrare immediatamente Ma non so che si vende qui Scusami, che si vende? Um, Cioccolato, camomilla. camomilla? Ah, ok, a posto Allora posso... Ok, serino Niente, ragazzi, non vendevano camomilla Me ne sono accorto troppo tardi E sono scappato Non mi avranno mai Ora, ragazzi, siamo da Mr. Mokum Spero che specchiato si legga bene Io sto cercando di prendere attualmente Un um, American Coffee Tanto per trovarlo Ok, perfetto È arrivato poi Vi faccio sapere com'è Perché io non amo tanto il caffè Ragazzi, passiamo alla fase assaggio. Io ho preso quello lungo sembra acqua fresca Però prego comunque D'altro credo scotti tantissimo perché fuma un sacco mm. Mamma mia ragazzi Imbevibile e poi è caldissimo Ottimo Insomma quindi credo che l'abbiate capito Il nostro viaggio sarà molto particolare Dato che non riusciremo a visitare luoghi propriamente caratteristici Come musei uh, o la casa di Anne Frank per dire Perché sono tutti chiusi D'altra parte però faremo un viaggio un po' diverso dal solito Visiteremo luoghi un po' più caratteristici ecco forse E Infatti attualmente stiamo camminando sulla via dell'Arlem Strat Che una via perpendicolare ai canali di, di Amsterdam no. e, e insomma cioè, continuiamo, vi faccio vedere un paio di cose che ci stanno qui. Dietro di me c'è la Nuderkerk e diciamo ce la siamo trovati sulla strada mentre stiamo raggiungendo invece il quartiere ebraico dove è presente anche la casa di Anna Frank che ripeto non potremo vedere in quanto chiusa, però insomma carina questa chiesa, l'architettura qui eh, olandese mi sta piacendo veramente un sacco. Alle porte della strada di Prince and Grant al numero 263 Siamo finalmente arrivati nel quartiere ebraico Questa è infatti è la casa di Anna Frank Però ragazzi fortunatamente da fuori non si vede fondamentalmente nulla Completamente zero È un peccato non poterci entrare però almeno l'abbiamo spottata E' questa qui Siamo entrati in un Albert Ve l'avrò fatto vedere da fuori Che sono tipo diciamo Non lo so i negozi supermercati semplici Uh, olandesi E vi faccio vedere un po' i prezzi giusto Come metro di paragone per esempio qui ragazzi una Coca-Cola 330 ml sta a 75 centesimi Mi sembrano un po' più altini Di quelli italiani i prezzi anche di, un, di tanto so se devo dire Per esempio qua ragazzi la San Pellegrino sta venduta a 80 centesimi Che è circa un 15-20% in più Alla versione italiana Quindi sì i prezzi sono decisamente più alti Eravamo tornati in albergo e ora Stiamo andando a prendere da mangiare E da buon napoletano Quelle sono per rivendicare il mio status napoletano Siamo sì nella piazza però stiamo andando a mangiare McDonald's, ovviamente, nel caso lo stesse chiedendo. Quindi faccio vedere cosa prendiamo anche se vabbè, è un McDonald's. Quindi, Raga, qua il McDonald's di Amsterdam e ci sono mio un mio sacco mio. di cose diverse. Qui alla macchinetta è veramente molto figo Infatti, vabbè, molte cose sono simili, però c'è roba diversa. Excuse me, here in uh, Netherlands, do you sell the um, uh, black bag on the menu? What? Black bag on the menu. Il The The menu, slowly. The menu uh, what? Black Sbabond, è in italiano? Uh, no, è in italiano. Ok, it okay. <laughs> Italian. ok. Vabbè, poi abbiamo preso le cose e ora ci dirigiamo in albergo. Mangiamo. E dopo vediamo se scendere. Probabilmente lo faremo, ma non so dove andremo. Buongiorno, boys. All'alba del secondo giorno qui ad Amsterdam la situazione è un po' cambiata a livello meteo perché fa molto più freddo. Infatti mi sono messo, ragazzi, tipo maglietta intima, maglietta termica e felpa. E spero che col mio giubbino imbottito... Non senta freddo Comunque oggi il programma è di andare a vedere la famosissima città dei mulini Di cui non so pronunciare il nome ragazzi Fare una gaffa quindi evito proprio Comunque questa qui Per raggiungerla però dovremo prendere un treno Cosa che non mi piace tantissimo ma lo faremo E tra l'altro vi devo far vedere una chicca che invece a voi piacerà Dalla mia camera d'albergo ragazzi mm. si vede quel palazzo lì Quello lì in alto di forma triangolare quello lì ragazzi è un palazzo di Guerrilla Studios Di Guerrilla Games Ragazzi da qua si vede bene Leggete lì Sono proprio gli studi di Guerrilla Molto carini Tra l'altro vengono un palazzo fighissimo. Ragazzi per mangiare qualcosa di caratteristico Siamo andando da Dunkin Insomma Allora ragazzi prendo una cioccolata calda Probabilmente piccola credo sia meglio Questo era il piccolo ordine ragazzi E paghiamo Thank you. Allora assaggiamo questa cioccolata calda di dubbia provenienza Eh, e eh, eh, vabbè, Somma. ragazzi non c'ho più il cameraman perché anche lui sta mangiando quindi... Cameraman. Cameraman. Raga, qua comunque i oh, no. di Amsterdam hanno sbagliato delle texture, vi faccio vedere. Uh, bravo, cioè, fixatelo è proprio storto. Ma io non lo so Cioè ma come programmano Appena arrivati nella stazione di Amsterdam Siamo diretti ragazzi Ora so come si chiama A Zanzeschanz Dobbiamo prendere infatti Il treno delle 12.13 Per raggiungere Questa città dei mulini Siamo arrivati Stiamo scendendo siamo appena usciti a Zanzeschans, ragazzi. O meglio, la stazione vicino a Zanzeschans, che è questa città dei Molini di cui vi ho parlato in albergo. E tra l'altro, è un paesino già molto più diverso rispetto ad Amsterdam, molto più caratteristico. Sì, c'è cioè, sia sì, una zona con le fabbriche, però, cioè, vi faccio vedere. Come potete vedere, ragazzi. È molto più periferia, però non mi spiace, mi sa molto già più di vita di tutti i giorni, non so. Da qui, ragazzi, si cominciano a intravedere i primi mulini, tra l'altro, ed è veramente molto, molto caratteristico. Raga, comunque qui è veramente molto, molto bello. Si vedono i mulini lì e ora entro in questo localino che viene cioccolata calda. È molto, molto carino. Ragazzi, addirittura potete creare la vostra cioccolata calda le vostre cose e fare tutte da soli forse in predo di covid non è il massimo Buongiorno. però è veramente bello prossimo assaggio boys vediamo un po' questa cioccolata calda artigianale <ride> ragazzi l'artigianale c'ha solo la volontà tra l'altro, non ve l'ho mai detto probabilmente in questo vlog, ma Amsterdam è famosa per i formaggi. Infatti qui ci sta tipo un piccolissimo museo, ma non credo sia definibile museo. Comunque una piccolissima entrata, uh, diciamo un po' scenica, di quello che è a tutti gli effetti un negozio di formaggi. Infatti qua ci stanno tipo, esatto, le mucche che fanno finta di uh, fare i loro versi. Evito di addentrarmi in termini che sul momento non mi vengono e potrei fare gaff. E qui dietro ci sono infatti tutti i formaggi a caso e qui poi c'è tutta la loro storyline appesa ai muri carino allora boys siamo appena tornati da chance abbiamo preso un po di souvenir da portare di vario tipo e uh, quindi nulla credo che dovremmo andare a mangiare dato che sono le tre del pomeriggio torniamo velocemente in albergo lasciamo le cose e poi Andiamo a mangiare Che ho fame Attualmente stiamo cenando con dei ciurro Devo ammetterlo ragazzi Mi sono dimenticato di tipo, bloccare un sacco di cose E poi ho passato tipo 3-4 ore in albergo A non fare nulla Quindi niente Ora mangeremo qualcosa E poi credo che andremo nel quartiere a luci Però non posso dire che luci Tanto lo capito. Ok Ragazzi siamo arrivati Ma non c'è niente È tutto chiuso per il lockdown Meglio così posso filmare Sì ragazzi decisamente qui ci sono divieti ovunque E sì Questa poi il palesemente una finestrella Di quella tipologia quindi niente Diciamo che siamo stati un po' sfortunati Ripeto ma almeno posso filmare così Finalmente tornati in hotel, Ragazzi sono distrutto Ma oh, ci credo che fosse italiano Era veramente, Sono veramente distrutto Abbiamo preso questa cosa Non l'ho presa io Mi è stata data però la mangerò e wow, vi faccio sapere come anzi, facciamo un assaggio al volo, ragazzi. Eh, Proprio così, una pizza e biscotto alla. Formaggio Madonna mia, che cavolo è? Mamma mia. Però, vabbè, avevo fame. <sussurra> ragazzi, siamo nella nostra terza giornata qui ad Amsterdam. Ieri sera mi sono dimenticato di fare delle clip perché me la sono presa tipo malissimo. La vita, eh, non fraintendete? E quindi ho pochissime clip. Però stamattina mi rifarò, promesso. E infatti andiamo a prendere le biciclette, ragazzi. Ci faremo un giro nel parco, vi farò vedere meglio. E niente, faremo cose. Guardiamo. Ragazzi, qui con un po' di gente in giro, già ha tutta un'altra faccia Amsterdam. Questa è piazza Dam, una delle piazze ovviamente principali, dove stiamo tra l'altro noi vicino con l'albergo. Non credo di avervela mai fatta vedere con questo sole, quindi GG. Ragazzi, credo che una cosa di questo tipo, di fronte a una chiesa, cioè... Oh, una cosa del genere non credo mi ci abituerò mai comunque Beh, Per fare colazione nonostante ormai sia già mezzogiorno Siamo venuti in questo localino molto carino In cui fanno, vabbè, un po' di speciale Però il cappuccino così è sempre figo da vedere Tra l'altro credo sia anche un po' per italiani Perché sono scritto espresso companna. Allora ragazzi abbiamo preso le bici È stato un mezzo casino Perché sono un po' complicate e poi coordinare più persone È un casino a sua volta Però ci siamo, ci dovremmo essere Non credo farò un video qui sopra perché sarà pericolosissimo Qui ad Amsterdam sembrano i motorini di Napoli Queste biciclette però... Andiamo Siamo fermati in questo baretto Abbiamo parcheggiato qui le biciclette, bicicletta Vi faccio vedere un attimo meglio il tutto E uh, vorrei fare qualche clip sulla bicicletta Ragazzi ma mi stavo accappottando E stavo venendo investito da un classe A Quindi non credo sia il caso Ragazzi tra l'altro qui noi siamo arrivati In zona Vagog Museum Questo è tutto un quartiere enorme tra l'altro Ve lo faccio un po' vedere Tutto così eh. C'è un grande parco tra l'altro uh, E qui è tutta la zona piena di musei Io sto con la mia bici è molto faticoso ragazzi perché è una bici enorme rispetto a quella che probabilmente avrei dovuto prendere però fa nulla comunque è solo esperienza è solo esperienza l'altro mio colpo mi ha peso corro tira, tira. ragazzi volano, mi hanno tira, tira. signori dopo una serata di follia l'ultima sera stamattina ci siamo svegliati come i leoni la notte dopo e abbiamo fatto velocemente le valigie ora facciamo check out poi dobbiamo andare a correre per fare il tampone che ci verrà dato entro due ore e poi alle tre ci dobbiamo avviare per l'albergo solo che sono tipo le mezzogiorno 11:00. Boh, siamo tardi è tardi. Ok ragazzi il tampone fatto, ora concludo le ultimissime cose per quanto riguarda souvenir e cose di questo tipo faccio anche colazione perché la devo ancora fare, nonostante abbi, ormai sia un po' tarduccio, sono le 11:30. e niente, intanto aspettiamo i risultati del tampone che dovrebbero arrivare in un'ora spero che esca negativo, altrimenti Dovremmo restare ad Amsterdam anche per Natale Che mi spiace Giusto perché il lockdown Fosse tutto aperto almeno resterei E vabbè comunque A parte che non potrei uscire Però niente Andiamo no. Ok ragazzi Tampone fatto Negativo fortunatamente Ora si gira un altro po' E alle due e mezza Ci si mette nel taxi per l'aeroporto allora, allora ci siamo fermati In piazza a mangiare io ho preso giusto un hamburgerino così ragazzi molto sciallo Da 4 euro coso Ma anche a McDonald's se l'avessi preso lì sarei stato più felice Qui invece abbiamo preso uh, dei noodles tipo cibo strano E niente Ok ragazzi quindi lasciamo il nostro hotel E raggiungiamo il nostro rider È un dispiacere lasciare Amsterdam così presto ragazzi È un dispiacere lasciare Amsterdam Ma sono sicuro che ci tornerò senza lockdown per godermela appieno Becca di stare aeroporto di Amsterdam, Appena un cazzato nero. Passiamo qui e andiamo. Ragazzi, dato che avevamo fame, ho preso uno di quei bruttissimi panini di aeroporto. E ora ci stiamo dirigendo al gate. Tra l'altro, qui al c'è un bellissimo tramonto. E quindi, niente, ci tocca camminare perché il gate è lontanissimo. È tipo l87 di 87 D87, che è l'ultimo, però dell'intero aeroporto quindi insomma devo raggiungere un altro paese per partire siamo in aereo a breve partiamo dovremmo arrivare alle sette e mezza sono circa due ore di viaggio Io ne approfitto per editare un po' il tutto mesi dall'aereo ragazzi siamo arrivati all'aeroporto di Napoli o meglio siamo tornati all'aeroporto di Napoli e ora ci tocca recuperare i nostri bagagli e si conclude così ragazzi il nostro viaggio ad Amsterdam, siamo tornati nel nostro studio. È stata un'esperienza molto formativa vloggare assieme, spero infatti anche di migliorare nei prossimi viaggi che faremo il mio editing ed è probabile, anzi quasi sicuro, che i prossimi vlog ragazzi, travel vlog, verranno pubblicati sul mio secondo canale che spero di aprire entro la fine di quest'anno. Vi terrò aggiornati ovviamente con tutte le info sui miei social compreso qui su YouTube, quindi mi raccomando, buone feste, buone vacanze, spaccatevi di cibo e ci si becca nel 2022. Ciao bye!